Quello che ti presentiamo oggi è il nostro L-Touch 5 pollici con schermo capacitivo. Sta nel palmo di una mano, ma racchiude al suo interno un processore a 8-core della Samsung che lo rende ultra potente. In questo breve video, sfruttiamo gli ingressi analogici installando un convertitore temperatura corrente. Questo convertitore dispone di un ingresso per PT100 a 4 fili ed è alimentato a 24 v In questo caso colleghiamo una sonda PT100 a 3 fili, poi colleghiamo l'alimentazione ed in ultimo l'uscita analogica in corrente. Possiamo creare un nuovo progetto con Android Studio scaricando gratuitamente le librerie dal sito BM Italia, ma noi, questa volta, utilizziamo l'applicazione che troviamo nel download che racchiude le principali funzioni. Quello che ci serve è leggere il valore nell'ingresso analogico 0. Abbiamo creato un task che ciclicamente ogni 900 millisecondi legge i due ingressi analogici richiamando la funzione della libreria BM Touch, ADC Read Channel. Il valore di ritorno lo rappresentiamo a video in una text view. Colleghiamo la USB e scarichiamo il programma. Il nostro L-Touch acquisirà un valore da 0 a 32.768.